Ciao a tutti Colors e benvenuti in questo nuovo video uh, Ennesimo cambio di postazione, lo so, non ne potrete più <ride> Nel senso, obiettivamente mi, mi vedete nello stesso posto, ma mh, in uh, 50.000 um, direzioni diverse Però vorrei cercare veramente di non chiedere aiuto e di non fare troppe impalcature per fare video Uh, quest'oggi ho deciso di accontentare finalmente una richiesta che alcuni di voi soprattutto uh, stanno aspettando oramai da un po' um, che è il video sulle esperienze paranormali sulle mie esperienze paranormali come sicuramente avrete uh, letto da titolo le mie primissime esperienze paranormali uh, sono nate prive di una virgolettiamo educazione in questo senso nel senso che io non ho avuto la fortuna di una famiglia supportiva che mh, mi desse i primi rudimenti dello spiritismo co come eh, adesso alcune famiglie fanno io stesso ne conosco alcune quindi eh, nel momento in cui ho avuto le mie prime esperienze sono stato terrorizzato, Con le mie prime esperienze erano per esempio una situazione tipo essere da solo in camera e eh, sentire una cosa di questo genere quando eh, apparentemente e tridimensionalmente effettivamente non c'era nessuno e quindi io sono stato mm, a dir poco eh, terrorizzato da questa cosa si sì, Riccardo cerca di stare in camera e... e chiunque fosse sicuramente un'entità benefica ha detto lasciamolo stare sto povero Cristo perché è terrorizzato e... poi eh, per tanti anni sinceramente non ho ricordi arriviamo a quando cresco un bel po' più precisamente tra i 21 e i 22 anni nel... no, bugia, avevo già 22 anni perché è successo nell'estate del 2012 a 22 anni, nell'estate del 2012, all'indomani della scomparsa di una persona molto cara, eh, ho avuto eh, la mia prima premonizione senza sapere che si trattasse di una premonizione, l'ho so, capito alla fine ovviamente, perché una settimana prima che questa persona morisse, eh, io sono stato pervaso da una grande rabbia, però cioè, non è che uno va subito a pensare chissà che, perché comunque um, quando mi arrabbio io sono il classico buon arrabbiato, quindi la prima cosa che viene da pensare è che effettivamente ci sia qualcosa che mi turba. Uno non va a pensare certo a una premonizione, però questa rabbia non passava, non passava e non passava, ogni scusa era buona per litigare veramente con tutti, e finché dopo una settimana esatta non ricevo un sms da una seconda persona molto vicina alla prima che mi dice guarda che la persona X non c'è più quando io ho letto quel messaggio che diceva la persona X non c'è più sì, sicuramente ho provato del dispiacere comunque si trattava sempre della morte di una persona a cui tenevo e tengo perché io comunque credo in altre vite, credo in vita dopo la morte Però mh, la notizia ha fatto scivolare la mia rabbia con la stessa facilità con cui si può sciogliere la neve al sole E questa è stata la mia prima premonizione Poi ho avuto anche sogni premonitori, però questi non ve li posso raccontare purtroppo perché comunque sono coinvolte persone ancora in vita, persone che probabilmente non hanno piacere che io parli nello specifico di questi avvenimenti, quindi non lo farò. Eh, <coughs> preferisco eh, tornare a parlarvi di me. Da quando ho accettato questa, questa cosa, quindi in concomitanza con la mia prima premunizione, ho iniziato eh, ad avvertire la, la presenza di alcune persone che non ci sono più su questa terra eh, prima fra tutte c'è stato un, un fratellino di cui ho parlato in altri video che non, eh, non è mai nato cioè è nato già morto e inizialmente quando ho iniziato ad avvertirlo diciamo che lui non sapeva se fosse gradito in questa casa allora eh, lo percepivo come dire come, come una sorta di brivido di freddo cosa che mi succede un po' con tutti gli spiriti che mi gravitano attorno che poi gravitano attorno a tutti in realtà eh, tutto sta volerli o non volerli sentire eh, a quei tempi ero tirocinante, si è divertito a far sparire il mio cartellino da tirocinante salvo poi ritrovarlo a fine mattinata e ho visto, mi rendo conto che sembra surreale però credetemi ho visto le mie spalle muoversi esattamente come quando un bambino vuole fare cavalluccio e allora ho provato a dire ma, guarda, puoi rimanere eccetera eccetera di qui L'unica cosa eh, in grado di calmare questo bimbo era, ed è tuttora, eh, una Una nina nanna del, del Quebec, che è una zona francofona del Canada Che è intitolata à la Claire Fontaine Che probabilmente Uh, più avanti vi posterò come cover perché da quando ho capito che era la sua nina nana preferita uh, ho deciso appunto di, di coverizzarla Prima che mi dimentichi vi chiedo di guardare il video fino alla fine perché ci sarà una sorpresa uh, Detto questo, questo è stato il primo spiritello che ho percepito Poi da lì uh, sono seguite principalmente due, due persone insomma, che hanno fatto di questa parte di questa vita che sono Mango e Mia Martini quando io sento una canzone di Mango e ho una canzone di mio Martini percepisco la loro presenza alle, alle spalle sempre attraverso comunque sia dei brividi ed è quello che sta accadendo anche in questo momento soltanto a nominarli voi ovviamente non... Non potete vederlo, eh, diciamo potete andare un po' sulla fiducia L'ultima cosa che vi voglio raccontare prima di concludere il video è che da quando ho accettato questa cosa eh, Le mie sensazioni sulle persone si sono affinate Soprattutto, ahimè, la mosca <ride> Per quello che riguarda il negativo Nel senso che quando una persona non mi piace a pelle eh, Difficilmente mi sbaglio Dunque, il video sarebbe finito, però voglio chiederti una cosa prima di salutarvi. Vorrei da voi, qui sotto nei commenti, e da qui vedrò se avrete visto tutto il video o meno, che mi metteste uno o più nomi di eh, persone di sesso maschile e di età minima di 18 anni per un prossimo video. Età minima 18 anni. Potete scegliere fra youtubers, attori, cantanti, quello che volete. L'importante è che siano appunto uomini di almeno 18 anni, perché è un video che non mi sembra il caso di fare con i minorenni, cioè per una questione di, di età proprio. Quindi, mm, oltre al commento attinente a questo video, aspetto da voi nomi maschili di VIP, cantanti, youtuber, eccetera, eccetera che abbiano almeno 18 anni eh, io vi saluto spero che il video vi sia piaciuto fatemi sapere se mh, ecco potete anche farmi sapere se volete se avete altre esperienze vostre che io possa inserire in un altro video ancora che è diverso da quello che sto proponendo quello con i nomi degli youtuber e dei vip sarà un tipo di video che di paranormale non è nulla se volete altri video con altre esperienze paranormali postatemi anche quelle qui sotto no, non ti faccio comparire nei video mosca adesso vi saluto davvero eh, vi ricordo se non siete iscritti di iscrivervi al mio canale di attivare la campanella per non perdere i prossimi video e noi ci vediamo la prossima volta e guardatevi alle spalle potreste non essere soli